Grazie. No. Eh, che spendere, vendere, io ti eh, dai a prendere, quali sono i quadri? Ah, una... Qua ci sono? Qua ah, ecco. ci sono? quali sono? Qua ci sono? Qua ci sono? Qua ci sono? io ci sono? Qua ci sono? Qua ci sono? Qua ci sono? Qua ci sono? Qua ci un attimo ci sono? Qua ci sono? Qua ci sono? Qua ci sono? Qua ci sono? Qua sono? Qua sono? quando ho detto pace ho detto tutto eh sì, sì. bravo si riprendono i quadri della nostra ragazza allora adesso presentiamo Carlotta Trentin che ha 18 anni e giovanissima quindi è un'artista in erba e questa sera ha portato due sue opere sono le prime queste? sì e, tu. Mm. e sono queste qui esposte. Eccole qua. Ce cioè, le vuoi venire a spiegarcele? Sì, passiamo di qua, dai. Vediamo un po' Carlotta che c'era. Allora, vediamo un po'. Ecco. Due acquerelli. Questo è abbastanza esplicativo, sono dei girasoli. Elassici che viene un po' accecata da questi fiori e mente è un po' accecata da dall'amore e da tutta questa delicatezza che ha il senso positivo, sì, sì, il senso no? positivo bene, sì. quindi e beh, effettivamente anche i colori, le forme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 di Latina ah dove sta adesso il artisti vicino alle autorine ah ok sì. sono andata stamattina adesso c'è il tribunale oh. lì non c'è più il vice artisti sì, sì. dormenti bravissima allora un in bocca al lupo e buon proseguimento eh? va bene tanti auguri anche a Carlo